E salve a tutti ragazzi, io sono Lorenzo De Giorgi, Lorenzo De Giorgi, non lo pronuncio bene, lo so, e... perché poi quando parlo nessuno lo capisce, anche quando, dico quando sono nato, maggio, sono nato a maggio, tutti quanti capiscono marzo, non so per quale motivo, però vabbè. Quindi siamo qua in un primo video che non so manco se uscirà, eppure il secondo video che provo a fare dopo che mi ha chiamato mio padre, quindi potete ben capire che ci sono pure dei problemi tecnici qua. Però vabbè, sto facendo questo video qua da telefono, pensavo fosse più facile... Parlare ad una camera, una videocamera, un telefono, come volete chiamarlo voi? Non so neanche se la voce sarà sincronizzata con il video. Non so come verrà questo video, non so se lo monterò, non so se ci saranno dettagli. Già da quello che vedo, vedo che è fuori sincro, non è sincronizzato il video con la voce. Non mi piace tanto questa cosa. Non so neanche se ci starà nel telefono questo video, non so quanto durerà. Scusate ma è stranissimo fare questa cosa qua, è veramente stranissimo, mio dio, non so neanche se tenere gli occhiali o meno perché non so com come sto meglio, non so come sono io, sono qui su YouTube, penso di essere eh, su YouTube in questo momento, e per allargare i miei orizzonti non so se ce la farò spero di si sì. cos'è quel sì spero di z sì. <ride> bella z boh niente, Sto lasciando tutto ciò so. non so se andrà avanti questa cosa qua io vivo in un paese di campagna con la connessione lenta quindi potete pure ben capire che ci metto 20 minuti a caricare un video di 2 minuti quindi <ride> già benissimo boh che dire eh, un video di presentazione senza tagli senza niente di niente senza post produzione magari dei tagliettini finali ma niente di troppo eh, non sono ancora uno youtuber e quindi boh si vedrà intanto i miei capelli sono andati tutti via sono così spettinato e eh vabbè, sarete pure uno specchio per me Non ha tanto senso però io sto come guardando uno specchio In questo momento non sto guardando voi però Ti vedo te sul tuo telefono, sul tuo computer Ti vedo che sto guardando questo video Sulla PS4 Non diventico pure voi Sempre si uscirà questo video Sempre si uscirà E niente video-presentazione è finito magari vi lascio qualche link in descrizione su come trovarmi su Instagram cose così oppure qualche blog inerente al mio paese niente di che è soltanto così per passione che magari, chissà un giorno diventerà qualcosa di grande però non è ancora niente finora lo so, pure la mia voce fa Schifo diciamo Non mi piace tanto la mia voce quando me la sento su un video o su un audio Per questo è strano per me parlare davanti a voi Non so cosa pensate Pensiate I verbi, lo Lorenzo I Verbi E niente Il video è tutto qua Saluti Alla prossima se si sarà una prossima volta, e chissà, magari sarete i primi a vederlo, e boh, niente da dire, saluti.